vediamo adesso un esempio di applicazione del metodo delle equazioni di Kirchhoff per la soluzione di un circuito elettrico supponiamo di considerare questo circuito elettrico di esempio È un circuito che inizia ad avere una certa complessità in quanto sono presenti due generatori un generatore di tensione Vg e un generatore di corrente Ig più 5 resistori Collegati come nello schema, supponiamo di conoscere i dati dei, di tutti i componenti presenti. Quindi, supponiamo di conoscere la tensione del generatore, Vg, il valore della corrente del generatore di corrente 2 a e i valori delle resistenze R1, R2, R3, R4 e R5 presenti nel circuito. Vediamo come si potrebbe affrontare la soluzione di questo circuito semplicemente con l'utilizzo delle equazioni di Kirchhoff. Allora, eh, procediamo nell'identificazione delle varie grandezze. Quindi, per prima cosa, per aiutarci nella descrizione identifichiamo i vari punti del circuito A, B, C, D, E ed F, identifichiamo i nodi del circuito come B ed E, sono i nodi, ricordatevi B, questo tratto orizzontale è soltanto un elemento grafico di, eh, di unione ed è il punto in cui confluiscono tutti i rami del circuito che sono 4. Diciamo, partendo dal punto B, un ramo è costituito da B, A, F ed E. Secondo ramo, BE, passando attraverso R3. Terzo ramo, sempre BE, attraverso per il generatore di corrente IG. Quarto ramo, BCDE, dove anche in questo caso C e D in realtà sono lo stesso punto, in quanto separati soltanto da un elemento grafico di congiunzione quindi abbiamo due nodi nel circuito quindi i nodi nel circuito scusate nodi sono due vediamo le maglie le maglie del circuito invece sono molto più numerose ricordiamoci la definizione di maglia è un percorso chiuso che eh, passa attraverso rami del circuito senza ripercorrere mai lo stesso ramo più di una volta quindi abbiamo partiamo dal, dalla maglia di sinistra una maglia costituita da, da, eh, dal percorso A, B, E attraverso R3 F e torniamo ad A, quindi A, B, E, F, A, passando attraverso R3, un'altra maglia è la A, stessi punti A, B, E, però passando attraverso il generatore di corrente F, A, quindi ancora A, B, e f a però passando attraverso il generatore di corrente ig una terza maglia diciamo la maglia più larga, più grande, esterna a b c d e f e torniamo da a quindi a b c d e f e richiudiamo su a una quarta maglia partendo questa volta da B andando a C, D, E e richiudendo su R3 quindi abbiamo la B, C, D, E, B attraverso R3 poi ancora la B, C, D, E, B ma attraverso i G quindi B, C, D E B attraverso i G ultima maglia la maglia di sinistra B, C, D, E B Ultima maglia, ultimo percorso chiuso che possiamo fare, quello che partendo da B ritorna a B, passando attraverso il generatore e la R3. Quindi possiamo indicarlo come B, E, B attraverso R3 e attraverso IG. E queste sono le sei maglie che possiamo fare individuare nel circuito. Quindi il numero totale di maglie è 6. Sappiamo che le equazioni utili che possiamo scrivere sono, per quanto riguarda le maglie, sono 6-1 uguale 5 equazioni e per quanto riguarda i nodi sono 2-1 uguale 1 equazione quindi possiamo scrivere utilmente un'equazione ai nodi e 5 equazioni alle maglie adesso andiamo a identificare le incognite nel nostro circuito allora identifichiamo intanto tutte le grandezze eh, elettriche presenti allora mh, partiamo dalle correnti l'unica corrente eh, definita è nota è quella del generatore Ig, quindi rispettiamola nella, nel ramo Eb a patre, a pa, eh, passante attraverso Ig, ovviamente la corrente è la stessa Ig. Poi abbiamo la corrente nel primo ramo, quella, quello che interessa il generatore di tensione Vg. Rispettiamo la convenzione sui segni per i generatori e quindi diamogli la corrente qua la possiamo chiamare IB uscente dal morsetto più del generatore, IB perché IA decidiamo di chiamare questa nella, nel ramo delle R3, scelgo il verso verso il basso a piacere poi abbiamo nell'ultimo ramo qua a destra supponiamo una IC immaginiamola e scegliamola eh, a piacere verso l'alto quindi abbiamo quattro rami, quattro correnti delle quali tre incognite IA, IB e IC e una nota, la corrente IG passiamo adesso alle tensioni rispettando il, eh, la convenzione dei segni per i bipoli passivi quindi abbiamo per l'R1 più o meno V1 con il più dove entra la corrente per l'R2 più V2 qua per l'R3 più V3, sempre il più dove entra la corrente per la IG, il generatore di corrente rispettiamo sempre la convenzione sui eh, dei segni e indichiamo come più e meno la tensione del eh, generatore, chiamiam chiamiamola ad esempio VA, la tensione ai capi del generatore di corrente poi rispettando il verso che abbiamo dato alla IC abbiamo la V4 qua e la V5 col più a sinistra su R5 quindi quali sono le incognite nel nostro circuito? le incognite nel nostro circuito cioè le grandezze elettriche che non conosciamo abbiamo detto sono Tre correnti la IA, la IB e la IC quindi sono tre correnti e poi abbiamo eh, le tensioni V1, V2, V3, v, VA, V4 e V5 ai capi dei resistori è del generatore di corrente, quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 tensioni la U1 U2 U3 U4 U5 e VA e sono 6 6 inc tensioni incognite. Quindi il totale delle incognite sono 9. Abbiamo detto che possiamo scrivere le equazioni di Kirchhoff. Sono ai nodi, ne possiamo scrivere una alle maglie ne possiamo scrivere 5 quindi in totale abbiamo 6 equazioni di Kirchhoff indipendenti che possiamo scrivere, vedete sono ancora insufficienti per risolvere il nostro circuito perché abbiamo 9 incognite e solo 6 equazioni, ricordiamoci dobbiamo avere almeno lo stesso numero di equazioni indipendenti quante sono le incognite chi ci viene in aiuto è la legge di Ohm, che noi possiamo scrivere per i cinque bipoli e quindi per R1, R2, R3, R4 ed R5 abbiamo altre cinque equazioni che possiamo scrivere e quindi vedete che il totale delle equazioni che possiamo scrivere sono 11 quindi più che sufficienti per le nove incognite in realtà questa sovrabbondanza di equazioni poi si risolverà col fatto che alcune equazioni sono tra di loro eh, non completamente indipendenti ad esempio per i, per i resistori che si trovano in serie o in parallelo nei circuiti e che quindi avranno in comune o la, te, o la corrente o la tensione comunque al di là di questo aspetto andiamo a scrivere le, le equazioni di Kirchhoff, quindi partiamo dai, dai nodi abbiamo detto che possiamo scrivere un'equazione avendo due nodi B ed è quindi abbiamo somma algebrica delle correnti nel nodo uguale 0, quindi vuol dire che se assegno il segno più alle correnti entranti nel nodo, eh, prendiamo il nodo B in considerazione le correnti entranti sono i G e i C rispettando che, il, i versi che noi abbiamo identificato, quindi abbiamo i G più entrambe entranti invece la IA e la IB sono uscenti dal nodo B quindi avremo meno IA meno IB e questo sarà uguale a 0 ed è la prima equazione al di Kirchhoff che andiamo a scrivere adesso passiamo alle maglie Se facciamo le maglie allora prendiamo una prima maglia sia la prima che abbiamo identificato quindi A, B e FA passando attraverso R3 quindi A, B e FA passando attraverso R3 decidiamo ad esempio di partire dal punto A diamo un verso di percorrenza Orario e diamo orario in tutte le maglie successive così per semplicità ne indico solo uno quindi i versi di percorrenza saranno sempre orari per la prima maglia decidiamo di partire ad esempio dal, dal punto A troviamo VG col segno più quindi avremo VG poi troviamo V3 e lo troviamo ancora dal segno più quindi più V3 continuiamo a percorrere, troviamo la v2 e la incontriamo con, dal segno meno, quindi meno v2, poi incontriamo la v1 dal segno meno meno v1, ritorniamo al punto A dal quale siamo partiti, quindi questo sarà uguale a 0 e questa sarà un'altra, un equazione, la prima equazione alle maglie che andiamo a scrivere. Ovviamente ne devo scegliere 5 su 6, quale scegliere posso andare a, a piacere diciamo che per convenienza posso scegliere le maglie con un minor numero di bipoli per scrivere equazioni con un minor numero di, eh, di elementi quindi procediamo adesso sempre a b e f a però attra passando attraverso i g quindi la seconda maglia questa andiamo, partiamo sempre da sempre verso orario continuiamo a trovare vg poi passiamo attraverso la VA del generatore di, di corrente la incontriamo dal più, quindi più VA, VA poi incontriamo la V2 dal segno meno e poi incontriamo la meno V1 questa è uguale 0, questa sia l'equazione numero 2. Poi prendiamo la 3. Continuiamo nell'ordine in cui le abbiamo scritte, quindi la maglia esterna. Troviamo ancora sempre partendo da in senso orario più VG. Poi proseguiamo, troviamo la V4 dal segno meno, meno V4, trovo ancora la meno V5, poi proseguendo passo attraverso E e trovo la meno V2, meno V1, e sono tornato al punto di partenza, quindi va uguale a 0, ho scritto la terza equazione, scriviamo anche la quarta prendiamo la BCD e B passando per R3 quindi partiamo da B abbiamo, abbiamo detto B C D e B passando attraverso R3 quindi partendo da B in senso orario incontro la V4 col segno meno meno V5 qua poi trovo la meno V2 poi trovo la meno V no scusate ho sbagliato sono andato troppo oltre allora ri, ri, mh, riprendiamo dal punto B quindi abbiamo detto la maglia è la B, C, E passando attraverso R3 quindi meno V4 va bene meno V5 va bene meno V3 attraverso R3 e questa è uguale a 0 ed è la quarta equazione della quarta maglia adesso prendiamo l'ultima maglia l'ultima nel senso la quinta e lì ci fermiamo con le equazioni quella BCD e B di nuovo però passando attraverso quindi la maglia eh, di destra diciamo la maglia esterna di destra quindi abbiamo meno V4 meno V5 poi trovo la meno Va la sto passando attraverso il generatore di corrente e questa è uguale a 0 ed è la quinta equazione alle maglie se adesso vado quindi sono le 6 equazioni che ho scritto derivano dalle equazioni di Kirchhoff voglio scrivere le leggi di Ohm che mi possono e che utilizzerò per fare le sostituzioni delle precedenti equazioni in modo da aggiungere equazioni utili io so per ogni, per ogni resistore so che V1 è uguale R1 per la corrente in R1 che è la IB la corrente di questo ramo corrente che passa in R1 la V2 è uguale a R2 per la corrente in R2 che è la stessa IB si trovano lungo lo stesso ramo quindi è sempre IB poi abbiamo la V3 questo ramo sarà R3 per IA poi abbiamo la V4 sarà R4 per IC la corrente in R4 e l'ultima equazione di Ohm che posso scrivere è la V5 data da R5 per la corrente in R5 stessa che è la IC dell'ultimo ramo quindi queste sono le equazioni di Ohm eh, dall'applicazione della legge di Ohm che posso scrivere posso andare a sostituire metodi adesso di soluzione possono essere di diverso tipo tutti diciamo non, non immediati perché eh, risolvere tante equazioni in tante incognite richiede una, metodi matematici non, non particolarmente difficili ma eh, se risolti a mano eh, richiedono numerosi passaggi ad esempio per sostituzione delle varie equazioni una nell'altra fino a semplificare e a ottenere di poter esplicitare il valore di qualcuna di queste incognite oppure metodi di, di eh, risoluzione più avanzati che ad esempio fanno uso delle matrici che non, non, metodi che noi non affrontiamo quindi diciamo vi potrei così, eh, suggerire in qualche modo come possibile soluzione ad esempio che andremo a sostituire, a sostituire le varie leggi di Ohm dove incontriamo l'incognita, quindi ad esempio la V1 andremo a sostituire i valori dalla alla legge di Ohm, R1 per i B e così via andremo a sostituire la V2 dove compare la V2, questo in tutte le equazioni fino a eh, semplificare e poter arrivare alla soluzione finale. Vedremo in un altro eh, esempio, cioè riprendendo lo stesso esempio, come utilizzare eh, sia il metodo delle semplificazioni che abbiamo visto prima, sia le equazioni di Kirchhoff per aiutarci a trovare una soluzione più semplice di questo circuito in, in, utilizzando sia appunto, i metodi semplificativi sia le equazioni di Kirchhoff e quindi vedendo una soluzione completa del circuito.